Benvenute e benvenuti al ciclo di Tavola Vale di Storia Moderna dell'Istituto Storico Italo Germanico in Trento eh, che coordino insieme a Massimo Rospochera e a tutti i colleghi dell'Istituto. Oggi è con grande piacere che diamo il benvenuto all'amico Paolo Calcagno dell'Università di Genova. Eh, L'occasione doveva essere già è stata svolta l'anno scorso ma cadeva proprio nei giorni in cui iniziava la dannata, maledetta pandemia in cui ancora ci troviamo. Abbiamo comunque resistito e seppur in una forma che avremmo preferito in presenza, oggi eh, online Paolo ci parlerà di un tema molto interessante per il nostro ciclo di seminari, ovvero di infrastrutture marittime e illeciti nel Mediterraneo, dai grandi porti ai deserti costieri. Um, è doveroso ed è un piacere anche presentarlo come si deve Paolo Calcagno è professore associato di storia moderna presso l'Università di Genova è membro del laboratorio di storia marittima e navale si interessa di tematiche sociali ed economiche legate allo spazio mediterraneo in età moderna ha preso parte a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ora è anche membro di un IRC incentrato sulla dimensione del lavoro marittimo nel passaggio dalla vela al vapore, davvero molto affascinante. Mi eh, fa piacere, mi preme ricordare soprattutto l'ultimo di una serie molto lunga, cospicua, proficua di lavori monografici che Paolo ha dedicato allo spazio mediterraneo, in particolar modo alla storia della Liguria, ed è Fraudum, che è uscito nel 2019, correggimi se sbaglio Paolo, Contrabbandi e illeciti doganali nel Mediterraneo, secolo XVIII per Carocci, che è una lettura che un po' ci ha ispirato anche eh, l'intervento di oggi. Doveva essere più calda l'uscita di Fraudum l'anno scorso, ovviamente eh, un po' di tempo è trascorso, ma non è invecchiato e se invecchia, invecchia bene. E quindi vi consigliamo di, di leggerlo. E lascerei direttamente la parola al nostro ospite, ricordando che alla fine eh, del suo intervento sarà possibile porgli delle domande attraverso la chat di Google Meet e noi provvederemo una lettura e tolgo. A rispondere grazie infinite di essere qua paolo grazie enrico grazie anche a massimo naturalmente grazie a tutti gli organizzatori eh, sì devo dire che eh, purtroppo eh, ci eravamo sentiti nel 2019 se non ricordo male era a settembre del 2019 e avremmo dovuto naturalmente vederci in presenza poi ahimè, non, non, non ce l'abbiamo fatta e, e effettivamente ce la facciamo soltanto oggi e siamo dall'aprile del 2021 e ho dovuto, devo confessare, andare un po' a riprendere tutta la nostra corrispondenza, corrispondenza ti ricordi Enrico, perché ho dovuto anche eh, in qualche maniera ricordarmi qual era la chiave di lettura, no? Eh, quando ci sentimmo eh, la prima volta tu mi dicesti che eh, avevate intenzione di avviare una serie di incontri sul tema delle infrastrutture e degli spazi pubblici ed è per quello poi che eh, viene fuori questo titolo, no? infrastrutture marittime illeciti nel Mediterraneo, che in qualche maniera dà una chiave di lettura particolare a quel tema della frode, dell'illecito, eh, che io ho affrontato, come tu hai ben ricordato. In un mio libro recente, eh, Fraudum, libro sfortunato anch'esso perché è uscito praticamente subito prima del covid, e io avevo pensato di presentarlo eh, in diverse sedi, ce l'ho fatta forse a, a Livorno e a Napoli da Mascelli Migliorini, ma poi eh, niente, ho chiuso tutte e quindi eh, non, non sono più riuscito a parlarne in occasioni perlomeno pubbliche. Ehm... Il, il, il libro che tu hai menzionato e anche il, il titolo del, del seminario di quest'oggi eh, naturalmente richiama in partenza due grandi categorie, una è quella dell'illecito eh, e, que e la seconda è quella eh, della, del mare, della storia marittima, quindi stiamo parlando chiaramente della dimensione eh, de de de delle infrazioni ai regolamenti, ecco diciamo così, un ambito una dimensione di un'accezione più ampia, stiamo parlando di infrazioni ai regolamenti in ambito marittimo. Eh, chiaramente eh, io mi sono occupato soprattutto di, eh, di, di frodi e contrabbandi, che sono due tipologie particolari di infrazioni legate ovviamente alle dogane. E Quindi eh, no, in un caso la, la mancata corresponsione di un'imposta doganale Nell'altro caso, eh, l'illecito commercio di un bene che è sottoposto a delle regolamentazioni specifiche, perché non sono la stessa cosa. A volte noi lo utilizziamo in maniera intercambiabile, ma la frode e il contrabbando non sono la stessa cosa. Ma appunto, frode contrabbando, che poi sono, come ho detto, le due, eh, le due questioni, i due temi sui quali mi sono soffermato maggiormente, non esauriscono l'ampia casistica dell'illecito. L'illecito è, secondo me, davvero un paradigma, un prisma storiografico, eh, un, un, un, un qualcosa che ci permette di esaminare la società, l'economia, le istituzioni da una prospettiva davvero molto interessante. Perché se restiamo nel, nel, nello scenario marittimo, che è quello ovviamente nel quale mi trovo meglio, e nel quale mi muovo con più disinvoltura, se parliamo di illecito, non c'è soltanto la frode, cioè il mancato pagamento di un dazio o il contrabbando, ma ci sono anche le infrazioni ai regolamenti di sanità, tanto per restare a una, a una questione molto attuale, oppure ci sono eh, le infrazioni ai regolamenti legate, legati a, eh, i, alla dinamica dei conflitti, e questo tira in ballo, tra l'altro, la, la, la corsa marittima, la guerra di corsa ci sono le infrazioni ai contratti eh, l'amico Walter Pancera studiando le avarie marittime ha eh, come dire, scoperto come le avarie marittime, cioè la denuncia eh, del, del danno subito eh, dal capitano, dal patrone di imbarcazione che denuncia il danno una volta arrivato nel porto di destinazione, siano un'eccezionale un fonte anche per studiare gli illeciti perché c'è tutta una dimensione di frode ai contratti cioè il, il capitano, il patrone che riceve un finanziamento e che magari procura un naufragio e eh, eh, lo fa in maniera come dire, volontaria per eh, avere un, un profitto. No? Ecco, la dimensione delle infrazioni, dell'illecito, è una dimensione enorme che contempla tutta una serie di, eh, di, di casistiche eh, davvero, davvero molto, molto variegate. Quando io ho pensato di eh, affrontare queste, queste tematiche, mi sono un po' ispirato, lo devo dire, perché è un po' il mio, eh, il mio mentore, da questo punto di vista, a un'idea un di Paolo Preto. Ecco, Paolo Preto, in un saggio che uscì eh, nel 2002, in un libro miscellaneo su Carlo V e Mediterraneo, parlò del Mediterraneo irregolare, il Mediterraneo irregolare, cioè esiste un Mediterraneo irregolare, un Mediterraneo di attori che non rispettano le regole, che non rispettano le norme, e che in qualche maniera eh, permette di vedere il lato oscuro, il lato oscuro della società, il lato scuro del, della circolazione marittima, degli scambi. Eh, questo è in qualche maniera eh, il, il, il, il punto di partenza. Eh, piccolo cappello storiografico, quando è stata data una cittadinanza storiografica a questo tema, a questa categoria, all'illecito? Devo dire che da questo punto di vista siamo debitori degli storici francesi, sono sicuramente i francesi che hanno lavorato per primi e meglio eh, in questo senso, che hanno codificato la frode, la fraude, come una categoria storiografica sulla quale riflettere io parto sempre da un libro che secondo me è fondamentale che è il libro di un'amica eh, che stimo molto e con la quale sono in contatto Cecilia Silvia Marzagalli che fece una tesi di dottorato che poi pubblicò nel 1999 eh, dal titolo evocativo Le boulevard de la frode i viali della frode no? dove analizzò tre porti eh, Livorno, Hamburgo Bordeaux eh, dedicandosi a un momento in cui la frode e il contrabbando conoscono un momento parossistico quasi, un momento napoleonico, quello dei blocchi eh, commerciali, quindi in cui chiaramente questo fenomeno esplose. No? E, e, in, in qualche maniera questo libro codifica questa, questa categoria, poi i francesi vanno avanti perché uscirono anche eh, due eh, importanti eh, ci furono due importanti convegni da cui scaturirono due volumi eh, miscellanei eh, dal titolo Fraude contre e Contreband e un altro dal titolo Territoire de l'Illicite, Port e il. che tra l'altro chiama in causa subito la dimensione degli spazi, che poi è quella sulla, cui vorrei, sulla quale vorrei soffermarmi un attimino, cioè illecito e spazi, e infrastrutture marittime. Ecco, I francesi hanno iniziato a lavorare fin dai. Primi anni 2000, ancora nel 2014, nel 2017, si sono tenuti dei colloqui internazionali, dei congressi a Marsiglia, a Parigi, su questa dimensione extraistituzionale degli scambi e quindi su, sul rapporto tra frode, frontiera, controllo del territorio. Ehm, quindi ecco, la, la storiografia francese ha fatto molto in questo senso, poi naturalmente adesso non c'è il tempo, ma anche altre storiografie, penso, quella spagnola, eh, eh, un volume ad esempio molto, molto importante come eh, Il Commercio Alternativo in catalano, che, che, che esaminava di nuovo questa dimensione eh, come sommersa dell'economia e degli scambi, naturalmente la storiografia anglosassone. Ehm, per venire alla nostra storiografia, ehm, ultimamente questo tema. Eh, è stato eh, messo al centro da alcuni gruppi di ricerca eh, vorrei segnalare in questa sede in particolare due gruppi di ricerca che secondo me hanno fatto dei lavori molto interessanti pur se con prospettive diverse uno è quello di Bari eh, facente capo a Piaggio Salvemini alla Stella Carrino eh, ricorderete forse un numero monografico di quaderni storici dal titolo Frodi Marittime del 2013 e poi è uscito con eh, la collana famosa, quella di Antonielli, quella Stato, esercito, controllo del territorio, quella di Rubettino, tanto per intenderci, e è uscito poi un volume recentemente nel 2017, 17, curato proprio da, da Livio e da, e da Stefano Levati, dal titolo Contrabbando e legalità. E, e poi c'è il mio libro che tu hai citato, io poi avevo curato anche una, una, una raccolta di, di saggi. Eh, dal titolo per vie illegali anche lì abbastanza evocativo dal titolo per vie illegali ecco diciamo che negli ultimi anni poi eh, in qualche maniera anche in Italia questo interesse eh, si è riscontrato e eh, devo dire che anche in alcuni progetti di ricerca anche in un PRIN ad esempio coordinato proprio da Salvemini eh, questa dimensione eh, del, del, del, del Dell'illecito eh, eh, come, come eh, appunto occasione eh, per eh, indagare le società marittime, devo dire che è un qualcosa che ormai si è abbastanza affermato e, e mi pare che eh, sia eh, un filone ben, eh, ben consolidato. Ehm, dal punto di vista metodologico, brevemente, qual è il, eh, posso dire, la proposta? Ehm, Diciamo che il, il, il mondo marittimo, l'universo marittimo, quello che i francesi, ancora, citi francesi, chiamano gens de mer, perché poi loro l'hanno proprio codificata questa categoria, no? Da noi è un, po meno, è un po' meno codificata, la gente di mare, l'universo marittimo, le società marittime, possono essere studiate fondamentalmente, vado un po' con l'accetta, eh, perdonatemi, ma eh, e può essere utile ragionare in questa maniera, Possono essere studiate le società marittime, la gente di mare, in due, modi, in due modi. O attraverso le fonti che tracciano le attività per le quali vengono descritti regolarmente perché hanno temperato dei controlli. Cosa voglio dire? I registri doganali, i registri sanitari, no? eh, in cui appunto, gli operatori marittimi sono registrati perché hanno temperato un controllo e quindi vengono registrati nelle fonti ufficiali. Possono essere studiati in questa maniera, oppure possono essere studiati anche attraverso quelle fonti dove gli uomini, le merci, le imbarcazioni appaiono perché eh, sono eh, state in qualche maniera eh, eh, intercettate dalle autorità di controllo dei tribunali che hanno casualmente sorpreso questi operatori a trasgredire le norme che invece eh, avrebbero dovuto rispettare. Eh, e quindi, eh, appunto, gli apparati repressivi, le forze di polizia e i tribunali ci danno una prospettiva no? eh, diversa, ma che ci permettono di studiare quelle stesse società marittime attraverso appunto una chiave di lettura differente. Ora, siamo tra colleghi principalmente e quindi eh, mi, mi eh, salto e eh, eh, e, e, e mi sento di, di, non, di non dover così dilungarmi sul fatto che le fonti processuali, le fonti degli apparati repressivi eh, hanno una latente distorsione quindi vanno naturalmente analizzate con eh, una prospettiva critica molto attenta perché chiaramente, come dice Cesarisa, Cesarina Casanova si cerca il colpevole, si vuole punire si estortano delle confessioni quindi non c'è la voce dei soggetti c'è la voce delle istituzioni o meglio la voce dei soggetti mediata filtrata dalle istituzioni quindi è la voce degli apparati dominanti quella che viene fuori eh, come dice arlette farge che è una grande studiosa appunto eh, di queste cose eh, la visione che esce fuori dalle fonti processuali è la visione propria dell'ordine pubblico e quindi siamo attenti no a non prendere per buono eh, come posso dire quello che viene fuori. Ma d'altra parte noi storici siamo anche avvantaggiati, non, non siamo giudici, non dobbiamo, eh, eh, come dire, ricostruire perfettamente no, come si è svolto un caso o dare un giudizio appunto su, su, su, su una causa giudiziaria. Eh, quello che noi dobbiamo rintracciare eh, nelle righe di queste fonti sono, citando di nuovo Arlette Farge, quell'arsenale di racconti di vita che queste fonti ci danno, ci restituiscono e che sono bellissime. Tra l'altro vi dirò di più che io da storico che eh, queste fonti le, le maneggio eh, indistintamente, cioè che lavoro su registri portuali, registri, eh, eh, su fonti sanitarie, eh, su fonti consolari, su fonti notarili, ma anche su fonti processuali, vi posso dire che le fonti processuali sono quelle proprio che nello studiare le società marittime danno forse le maggiori soddisfazioni, perché sono quelle più loquaci, perché sono quelle da cui questi uomini, queste donne anche, perché poi c'è anche una dimensione anche femminile interessante nel mondo dell'illecito e della frode, eh, che adesso non abbiamo molto tempo, ma sarebbe interessante anche, anche, anche parlare di questo. Eh, volevo dire, cioè, eh, queste fonti ci raccontano molti dettagli di queste persone, eh, le quali di fronte a un giudice, ahimè, spesso perché costretti a farlo in maniera più o meno eh, gentile, eh, sono costretti a eh, restituire degli squarci verosimili di vita reale e quindi... Eh, ci offrono molte testimonianze sui loro, sui loro apparati mentali sulle loro, modali, sulle loro eh, abitudini sulle loro usanze su quello che fanno quotidianamente per cui il registro portuale ti dice nave, carico, eh, aliquota eh, fiscale pagata eh, mentre il registro, il, lo stesso capitano che invece viene sorpreso a fare un contrabbando invece deve darti molte più informazioni sulle modalità con le quali ha eh, come dire, operato per eh, portare avanti le, le, sue, le sue attività. Una cosa interessante, che, mi, che se, mi sento di dire importante dal punto di vista metodologico, è che non dobbiamo correre il rischio di pensare che le fonti in qualche maniera ufficiali che, che ci restituiscono gli operatori marittimi quando ottemperano le regole ci restituiscono un universo sociale mentre le altre fonti, quelle giudiziarie, quelle processuali, quelle degli apparati repressivi ci restituiscono un altro universo sociale. In realtà, su questo vorrei essere molto chiaro, eh, sono le stesse persone sono gli, sono gli stessi operatori che si trovano indifferentemente nel, nel, nell'una e nell'altra tipologia delle, di fondi. Quello che ho, che ho capito io, che mi pare di aver capito, studiando appunto la realtà del Mediterraneo eh, da questa prospettiva, è che non esiste in realtà un professionista, dei professionisti della frode e del contrabbando. Ci sono eh, degli operatori che alternano eh, comportamenti regolari e comportamenti irregolari e che sanno molto di reale, che ci avvicinano molto alla realtà di oggi, a, a noi eh, in qualche maniera, a una dimensione dove eh, eh, eh, chiaramente no, è, è, è molto opaca no? eh, eh, e, e quindi eh, eh, eh, è interessante vedere appunto questa, eh, questa, questa dimensione proprio eh, delle, delle, delle stesse persone che in qualche maniera eh, si ritrovano nelle, nelle, nelle, nelle, nelle due diverse fonti eh, eh, con eh, chiaramente eh, informazioni ovviamente differenti. Eh, una cosa sulle, naturalmente, dimmi le regole del gioco perché ho un certo numero di minuti, poi mi devo fermare, ci sono le domande Enrico, vero? Esatto. Eh. Eh, quindi mi, mi prendo ancora come dire, un po' di spazio, ma poi mi fermo, eh, lo prometto. Volevo dire ancora due cose eh, sulla cronologia e sugli spazi. Eh, allora, sulla cronologia volevo dire questo. Io mi sono eh, occupato soprattutto di Settecento e ehm, eh, secondo me il Settecento è un secolo... Mh, eh, molto adatto per studiare queste, queste tematiche eh, di nuovo io sembra che sia fissato con i francesi e in parte forse è vero ma ehm, ehm, ehm, eh, i, i francesi dicono che il 18e siècle un, è un punto di snodo nella storia dell'illecito ed è vero perché il 700 è un secolo in cui eh, studiare questi eh, fenomeni è più facile per due motivi. Intanto perché eh, chiaramente gli scambi aumentano. Gli scambi aumentano perché aumenta la popolazione, eh, aumenta la domanda, eh, c'è tutto anche un commercio chiaramente anche di nuovi prodotti, adesso chiaramente non è la sede, no? lo sappiamo benissimo, la rivoluzione dei consumi, i generi coloniali, quindi aumentano gli scambi, aumentano i prodotti, aumentando gli scambi aumentano chiaramente anche gli illeciti. Ma non c'è soltanto questa dimensione, c'è anche una dimensione prettamente istituzionale, perché sono anche gli apparati di potere, sono anche gli stati, sono anche le autorità che eh, migliorano i loro sistemi di controllo e anche, sono anche i tribunali che funzionano meglio. E quindi, eh, come dicono gli esperti, eh, no, eh, mi viene in mente Spriccoli da questo punto di vista, eh, no, che ci insegna che eh, eh, più fonti giudiziarie sono il riflesso non soltanto di una, di una società più criminale ma anche di, di, di tribunali che funzionano meglio e quindi chiaramente c'è anche questa doppia dimensione che si intreccia cioè di scambi che aumentano e quindi ovviamente di, di, di illeciti che aumentano proporzionalmente ma anche di autorità che hanno una, una migliore capacità di controllo e che quindi riescono a portare di fronte ai giudici un numero di casi eh, maggiore quindi il Settecento, per queste ragioni, è un'epoca in cui lo storico è favorito, perché ha più fonti. Volevo però naturalmente spiegare il perché ed è ovviamente eh, è giusto soffermarmi su questo. Poi, per quanto riguarda le infrastrutture, ecco, ehm, ehm, eh, leggevo tra l'altro ieri, e, e le ho scritto anche un WhatsApp per dirle che l'avevo letto e che l'avevo trovato molto buono, leggevo un saggio dell'amica Ida Fazio che ha pubblicato sull'archivio storico messinese, dal titolo Soggetti e spazi nel contrabbando di sale tra Sicilia e Regno di Napoli tra guerre napoleoniche e restaurazione. Ora chiaramente è un, eh, uno studio molto specifico su un periodo eh, circoscritto e su un'area geografica ben delimitata, ma il ragionamento che fa Ida è un po' quello che io ho fatto in fraudum nel mio libro ed è quello che volevo proporre a voi oggi, e cioè della. Eh, in qualche maniera ehm, differenza che c'è tra i grandi porti e quelli che ho definito anche nel titolo i deserti costieri ehm, eh, perché effettivamente mh, eh, eh, le modalità della frode Um, eh, so, sono ovviamente differenti a seconda degli spazi, questo mi pare una cosa abbastanza ovvia, no? ma è interessante ragionare con quest'ottica, cioè analizzare il tema del contrabbando, delle frodi, attraverso la dimensione degli spazi, perché ecco, quello che io credo fermamente è che per studiare queste, questi illeciti occorra, principalmente guardare i porti, cioè sono i grandi porti dove ci sono i grandi eh, flussi di merci e dove quindi ci sono i grandi, i maggiori eh, fenomeni di frode. Eh, tra l'altro eh, Silvia Marzagalli ci ha eh, come dire, aiutato molto bene con una parola a, a, a capire bene la modalità attraverso la quale nei porti Viene, viene praticata questa, questa, questa frode, che è la filtrazione Cos'è la filtrazione La filtration è il far entrare no, eh, eh, a piccole quantità, no, eh, in maniera occulta, la merce oltre eh, la, la, la cinta doganale, no, oltre i controlli, in maniera tale che poi, senza pagare le imposte, senza pagare i dazi, entri nel, in città. No? Eh, questa è la, è, è la tipica modalità con la quale la frode avviene nei porti e devo dire che probabilmente la, come dire, quantitativamente eh, la, la, la, le frodi avvengono principalmente nei porti e principalmente in questa in questa maniera poi è chiaro che la dimensione dell'illecito è per natura una dimensione che non possiamo conoscere nella sua eh, nelle sue proporzioni. No? Mi ricordo una volta a Milano con Stefano Levati e Fabrizio Costantini che mi chiesero, ma cosa ne pensi, del, eh, si può quantificare il contrabbando, si può quantificare la frode? Effettivamente è molto difficile, i governi ci provano, i governi quando prendono delle decisioni, quando vogliono giustificare determinate eh, misure, eh, danno dei dati dicono che il contrabbando di questa merce è aumentato di, eh, in questa misura ma secondo me sono ovviamente delle stime approssimative sono ovviamente delle stime approssimative, so, delle stime approssimative no? eh, ma sicuramente eh, torno al punto nei porti avviene eh, il grosso del contrabbando il grosso dell'attività del, del, dell illecita poi però d'altra parte è anche vero che i porti sono i luoghi più istituzionalizzati, no? Sono i luoghi più istituzionalizzati, mentre i cosiddetti deserti costieri, eh, gli spazi appunto delle spiagge, delle cale, dove i controlli sono più labili, sono anche i luoghi dove eh, gli sbarchi di merce eh, clandestina può avvenire in maniera più. Non posso dire, meno controllate, quindi eh, con un, una probabilità di successo dell'operazione illecita maggiore. Eh, dalle fonti questa cosa viene fuori in maniera molto chiara. Eh, è anche vero che ci sono casi di carichi eh, trasportati nei porti e da lì, eh, attraverso accordi fatti con eh, appunto eh, persone che dovevano ricevere poi la merce. Eh, in contrabbando eh, appunto eh, in una spiaggia eh, nascosta ci sono accordi per cui poi le navi eh, o, o, o piccole imbarcazioni che prendono le merci da queste navi vanno nelle spiagge a scaricare queste merci e quindi a fare l'illecito sostanzialmente in questi spazi eh, desertificati eh, costieri eh, poi c'è un'altra cosa ancora e, e poi mi fermo: che alimenta in qualche maniera il contrabbando nei piccoli spazi, negli spazi, diciamo così, eh, meno controllati. Il fatto che in alcuni stati, penso ad esempio, eh, al Regno di, di Sardegna, penso al Regno di Napoli, eh, per ragioni legate alle politiche annonarie e alle politiche doganali, le spedizioni delle merci dovevano essere fatte soltanto in certi luoghi autorizzati, in certi porti autorizzati, detti caricatori, no? per cui eh, bisognava far confluire le merci in quei caricatori e eh, ottenere la licenza, la sacca, si chiamava a volte la sacca, per poter es esportare eh, legalmente il, la merce. Ma cosa succedeva? Che naturalmente questa operazione richiedeva tempo, perché magari bisognava percorrere lunghe distanze per arrivare a questo porto, naturalmente poi ci sono le lungaggini burocratiche per cui bisogna ottenere anche il documento e questo naturalmente rappresenta, come posso dire, un, un incentivo alla frode nel senso che poi chiaramente eh, eh, no, spinge anche gli operatori a non rispettare queste regole, a non portare le merci nei porti autorizzati e a fare contrabbandi appunto nei luoghi nascosti. Poi ci sono è vero dei luoghi, eh, l'ho studiato eh, tutto nel mio libro, dei luoghi appunto, eh, desert, i deserti costieri, come lo chiamate io, dove la frode è davvero endemica. Dove la frode è davvero endemica. Mi viene ad esempio in mente eh, la, lo spazio eh, sardo-corso, eh, che è molto interessante dal punto di vista appunto del... del, del, del della frode del contrabbando. Eh, e poi, naturalmente su, sui singoli spazi potrei stare qui ora, eh, ma naturalmente non c'è il tempo. Ma eh, lo spazio sardo corso è molto interessante perché lì il contrabbando è proprio tipico degli spazi, eh, delle, de, de, de, degli spazi desertificati, perché c'era proprio un'organizzazione per la quale i pastori sardi facevano dei segnali dai loro stazi, dei loro. come posso dire, eh, ehm, ehm, eh, facevano dei segnali e, e le, le gondole da, da, dalla costa eh, Corsa, le, le gondole bonifaccine arrivavano a caricare appunto, le merci di contrabbando e poi eh, ehm, eh, rientravano appunto, in Corsica. Quindi un contrabbando appunto, tipico non di, una zona, non, di porto, non di un grande porto, ma delle zone, delle zone, delle zone costiere. Ovviamente, e qui chiudo, come facciamo a sapere perché vi ho raccontato questa cosa? Perché i Savoia a un certo punto nel Settecento iniziano a scocciarsi di questa cosa, eh, organizzano una squadra di gondole che controllano le bocche di Bonifacio e quindi eh, iniziano a, eh, a intercettare anche molto spesso queste gondole che vanno a recuperare pellame, formaggio, prodotti dell'allevamento e dell'agricoltura sulle coste della Gallura, e quindi eh, ne, negli archivi abbiamo tracce di questa attività di controllo perché ovviamente no, eh, eh, posso dire, la frode e il contrabbando si può studiare nella misura in cui le autorità eh, no, eh, decisero di eh, reprimere il, il, il, il fenomeno ma questa è come dire, una nota metodologica sulla quale mi sono soffermata e mi, mi pare che in questa sede sia quasi superfluo diciamo eh, dilungarsi Gra grazie Paolo per averci fatto entrare nel tuo cantiere per usare un'altra metafora navale del tuo lavoro sugli illeciti nello spazio mediterraneo del 700 è stato davvero molto interessante io ehm, avrei tantissime domande ma lascerei prima spazio ai nostri ospiti che possono intervenire con domande sulla chat di Google Meet, mentre magari raccolgono idee, però per una ne approfitto. Eh, relativamente all'ultimo punto di cui parlavi, cioè gli spazi, è vero che ogni singolo spazio in cui tu ti sei occupato meriterebbe forse un, sem un seminario a sé stante, però volendo fare anche ad uso dei nostri ospiti una, una rapida carrellata di quali sono questi spazi e i grandi porti. Del Ti ho perso un attimo, Enrico, eh, però avevo, avevo capito forse. Mm. Vediamo se si ripristina vai, il, collega il collegamento. Vai pure Paola intanto. Che ecco sì, forse entra. Scusate, ma purtroppo nel, no, nei nostri potenti mezzi dell'istituto la connessione va e viene. <ride> Stiamo dicendo, dicendo appunto un inventario anche de de degli spazi dei grandi porti. Stavo capendo quello, poi ti ho esatto. perso. Non ti preoccupare, non dicevo niente di intelligente, ma era, più no, no. era questa la domanda. Eh, Risponda a questa e poi vediamo, oppure facciamo una... Ma se vi voglia, intanto che arrivano un po' di domande sulla chat. Sì, grazie. Sì, allora, ehm, il lavoro che ho fatto io è un lavoro eh, che ha ehm, preso in considerazione... Ehm, quello che un po' impropriamente si può definire lo spazio italiano, un po' impropriamente perché noi sappiamo che ovviamente parlare di Italia, italiano, italiani in epoca eh, di Ancien Regime è eh, eh, no, eh, eh, scivoloso, ma eh, nello spazio geografico italiano, partendo dallo da, da, spazio Sabaudo, che è quello che eh, chi arrivava da Occidente in qualche maniera incontrava per primo, perché la contea di Nizza... Eh, eh, con il porto di Nizza a Villafranca, col porto di Nizza e eh, la rada di Villafranca era il primo in qualche maniera, come posso dire, eh, ingresso nell'area italiana per qualcuno che arrivasse da occidente. Ecco, partendo da Nizza, io ho, ho affrontato tutto lo spazio marittimo italiano, che poi in qualche maniera comprende il terreno e, e, e poi eh, da, dalla Sicilia, risalendo eh, no, Ionio e poi Adriatico, arriva fino a. A, a, alla Repubblica di Venezia e chiaramente al grande caso veneziano a Venezia che non si poteva eludere da questo studio e quindi eh, per quanto io eh, potete, potete immaginare, visto la mia estrazione e la mia provenienza, per quanto io sia soprattutto esperto di Genova e della Liguria eh, nel mio studio ho considerato anche eh, altri porti e altre aree eh, costiere eh, cercando sempre anche di considerare ecco, questo rapporto tra l'altro tra porto principale di un'area diciamo o, o, di uno stato o comunque di un'area e relativi spazi costieri eh, in quanto eh, in qualche maniera no, eh, dialogavano sempre tra di loro cioè lo spazio costiero limitrofo eh, eh, dialoga con, con, il porto, con il porto maggiore tra l'altro quando prima ho detto anche che i grandi di contrabbando sono eh, concentrati nei porti ovviamente no eh, eh, come dire eh, questo eh, non deve farci dimenticare che non esiste soltanto eh, un grande commercio cioè i, i, i grandi flussi di traffici i grandi commerci ma esiste anche un commercio di cabotaggio che è perfettamente integrato con le grandi correnti di traffico e, e anzi le, le, le, la dimensione dell'illecito non è soltanto associata chiaramente a, a, ai grandi carichi ma semmai anzi proprio anche a, a quella navigazione eh, roccia a roccia come diceva Brodell a quella navigazione che fa perno a quei porti di campagna che erano stati ben definiti in un eh, famoso articolo da Biagio Salvemini alla Stella Carrino eh, no? che sono benissimo integrati con i porti maggiori, no? Eh, quindi eh, manteniamo ferma questa, questa, questa, questa, eh, questa dimensione di integrazione tra porti e, e spazi costieri. Dicevo appunto, ho analizzato partendo da Nizza, eh, tutta l'area terrenica e poi l'area adriatica, concentrandomi in particolare sui principali porti. Quindi Nizza, vi dicevo, Genova e Area Ligure, Livorno che nel libro tra l'altro è davvero un capitolo a sé, perché Livorno è un caso a sé, perché Livorno è un porto in qualche maniera che, che, che prolifica grazie al contrabbando cioè è un porto le cui autorità in qualche maniera eh, eh, legittimano il contrabbando, la cui crescita è proprio legata agli scarsi controlli che si fanno eh, no? perché poi esiste anche una sorta di competitività al contrario cioè più un porto eh, fa pochi controlli, più no, un operatore chiaramente è, è, è portato a sceglierlo per fare i suoi traffici perché vuol dire più rapidità anche nelle operazioni, no? Eh, poi, oltre a Livorno Civitavecchia, eh, Napoli, e, e naturalmente eh, quell'enorme eh, spazio costiero che è il Regno di Napoli, che, tra l'altro, è fatto di tutta una serie di, di spazi costieri molto diversi tra di loro. Eh, eh, mondi, mondi molto diversi tra di loro, ho imparato moltissimo, tra l'altro, eh, a questo, perché eh, eh, in qualche maniera mi ha portato anche a confrontarmi con altre storiografie, con altre realtà, poi Cagliari, appunto, Cagliari, e, e la, la Sardegna, la, la Sicilia e poi un, una parte su, su, su Venezia eh, e lo spazio Adriatico. Chiaramente, come dire, è stata una selezione nel senso è stata una selezione e, e, e molte cose non, non, non sono state contemplate, ma ho, ho, ho optato in questo senso, cioè io mh, ho lavorato così, così vi spiego anche dal punto di vista operativo come, come, come ho proceduto. Eh, sono partito eh, dall'archivio di Stato di Genova e ho realizzato uno studio appunto sulle eh, fonti processuali del Banco di San Giorgio che raccontavano i casi di frode, di contrabbando a Genova e Liguria. Poi, partendo di lì, ho inteso potenziare il, il piano comparativo e allora eh, ho fatto delle missioni di ricerca negli archivi di Stato di quelle eh, città portuali, eh, oppure de de de de de delle città capitali che avevano degli importanti porti, eh, no, per andare a vedere un po' in altre realtà eh, gli stessi problemi che avevo studiato a Genova quindi ho detto vado a Livorno e a Firenze per studiare il caso di Livorno vado a Roma per studiare il fondo del Tribunale di Civitavecchia bellissimo fondo, eccezionale un fondo meraviglioso fondo del Tribunale di Civitavecchia per studiare Civitavecchia vado a Cagliari eh, vado a a Napoli, a Venezia, e ho messo assieme una serie di ricerche in alcuni grandi archivi di Stato eh, che mi permettessero di eh, mettere a fuoco il problema in relazione a certi scali, a certi spazi, per anche naturalmente come dire, eh, cercare di capire se ci fossero delle similitudini, se ci fossero anche delle differenze e delle eh, caratteristiche peculiari, eh, che, insomma, Grazie mille Paolo, spero nel frattempo che la connessione non mi salti nuovamente, nel caso scusate, mi cedo la parola a Massimo. Eh, abbiamo molte domande perché ovviamente il tuo intervento ne sollecita parecchie, e circa mezz'ora di tempo ecco, per darti un'idea di come calibrare le risposte. La prima domanda l'avrei fatta se no io, se non l'avessi fatta Milla Aurora e, e ovviamente riguardava quel tuo accenno al ruolo delle donne nell'illecito, se puoi dirci qualcosa. Sì, allora io ehm, ehm, ho eh, riscontrato un importante ruolo soprattutto ehm, eh, in relazione a quel fenomeno della filtrazione di cui vi parlavo prima, perché appunto eh, operativamente quando eh, appunto, le, le, i carichi arrivavano in porto e, eh, e l'operatore eh, in questione eh, provava a eh, sviare le dogane doveva trovare delle strategie, degli accorgimenti pratici, no? E ho trovato un ruolo molto importante delle donne in questo senso. Cioè ehm, molto spesso eh, le donne venivano utilizzate proprio per far filtrare questa merce, eh, magari carichi, appunto che venivano portate da, da queste navi che ancoravano nei moli dei porti e che eh, contando sul fatto che le donne venivano meno controllate eh, eh, potessero in qualche maniera penetrare più eh, facilmente nelle, eh, eh, nei perimetri urbani. Eh, questo io l'ho trovato perché eh, appunto nei fascicoli processuali molto spesso le donne si trovano perché le donne vengono eh, interrogate in quanto pizzicate e sorprese con eh, anche magari come dire, contenute quantità di merci eh, che eh, trasportavano dalla zona portuale, dall'area portuale, all'area cittadina, con donne, che dicono, con donne che dicono proprio che lo fanno di mestiere quasi. Naturalmente stiamo parlando ovviamente del, degli strati eh, bassi della popolazione, quindi di, di donne di estrazione sociale probabilmente molto bassa. Donne che dicono che vengono pagate un tot, per ogni tragitto, e che fanno questo lavoro qua, che, che, che, che, che, che fanno la spola tra, tra l'area portuale e la città per portare eh, questo tipo di, di, eh, di merci di contrabbando. Eh, eh, tenete, vi racconto una curiosità, tenete conto che il Banco di San Giorgio, che sapete che a Genova, eh, Genova è un caso un po' particolare, perché Genova affida in qualche maniera la gestione, eh, del, de, delle imposte doganali e dei dazi in porto al Banco di San Giorgio quindi è il Banco di San Giorgio che eh, riscuote le, le, le, i dazi ed è anche il Banco di San Giorgio che fa i controlli cosa fa il Banco di San Giorgio? anno 1733 visto che vengono utilizzate molto spesso queste donne eh, per fare queste operazioni parentesi venivano utilizzate anche molto gli ecclesiastici ovviamente per la stessa ragione perché naturalmente potevano contare su una Posso dire su, sul fatto di, di essere privilegiati, no? di non essere controllati. Il Banco di San Giorgio 1733 eh, organizza un corpo di donne che fa controlli alle donne perché, perché praticamente aveva eh, eh, eh, eh, eh, un corpo di polizia femminile che poteva controllare, cioè poteva mettere le mani sulle, sulle donne per controllarle, che, per controllare che non avessero appunto sotto le vesti delle merci. Eh, che, portavano, che facevano filtrare in città in frode, eh, poteva permettere di eh, limitare questo tipo di, di fenomeno. Questa è una curiosità che volevo raccontare. Organizzano proprio un corpo di polizia femminile. Davvero interessantissimo. Eh, passiamo alla prossima domanda di Deborah Tonelli. Attraverso la categoria dell'illecito, è possibile monitorare la visione del Mediterraneo che si aveva nel Settecento e la sua successiva evoluzione? Sì, secondo me viene fuori mh, eh, perfettamente eh, un, un, proprio una fotografia del Mediterraneo. Cioè, eh, la, la, la, questa è una domanda molto complessa eh, eh, eh, e che, che trovo però molto pertinente. Nel senso che, eh, eh, risco, come posso dire, incontra, incontra perfettamente una delle mie convinzioni. Cioè che attraverso la categoria dell'illecito in qualche maniera si possa comprendere, mh, si, possa capire, si possono capire molto bene molti eh, fenomeni, molti processi di natura generale. Eh, per cui, ad esempio, un, un aspetto che eh, mh, assolutamente da questo punto di vista è centrale è quello, ad esempio, del cambiamento, della trasformazione nel, eh, nei, consumi, nei consumi, e secondo me. Eh, pochi, poche chiavi di lettura pochi, eh, poche prospettive pro, come, come quella dell'illecito possono consentire di capire meglio di studiare meglio la dimensione dei consumi anche per, per un semplice motivo per il fatto che eh, l'aumento dei consumi l'aumento dei consumi è permesso in buona parte guardate una cosa forse un po forte da dire ma dal contrabbando cioè è il contrabbando è l'illecito che ha permesso in buona misura eh, di aumentare i consumi e di permettere a, a, a larga fascia della popolazione di eh, usufruire di beni di cui prima non potevano usufruire perché eh, eh, cosa fa cosa fa la frode cosa fa il contrabbando banalmente mette a disposizione della popolazione beni a Prezzi più contenuti, infatti, guardate che c'è una fortissima accettazione da parte della società civile nei confronti di chi fa le frodi. Eh, c'è una frase famosa di Beccaria eh, che dice il contrabbando non provoca pubbliche infamie, qualcosa del genere. Adesso vado un po' a memoria, eh, ma il concetto lo avete chiaro: cioè il contrabbandiere è ben visto dal, dal, dal dalla persona comune, tanto è vero che io ho trovato tantissimi casi di operazioni di pulizia fortemente contrastate da popolazioni dei de, de, de luoghi, delle comunità, con sassaiole, con, con aggressioni, eh, con liberazioni di, di, di persone già catturate, che vengono liberate dalla da, da popolazione furente che si scaglia contro, contro vabbè, quei poliziotti litteram che operavano all'epoca, i bargelli, i famigli, gli sbirri. Eh, perché, perché? appunto eh, i contrabbandieri, i prodatori, mettono a disposizione di una popolazione alle prese costantemente con l'incertezza alimentare una eh, messa di, di beni eh, in quantità maggiori e a, e, a, e, a, e, a, e a prezzi più contenuti. E quindi, secondo me, è anche questa prospettiva è, è, è molto interessante. Sono certo che, oddio, sento una voce quasi inquietante. Ma il, pro il prossimo autore della, della domanda è d'accordo con quello che hai appena detto, ed è Fabrizio Costantini, ehm, che ti saluta. Ciao Paolo, volevo chiedere se oltre, Ciao, Paolo. Avere, se, oltre ad avere fonti in cui i governi vogliono reprimere il contrabbando, ovviamente esistono casi in cui le autorità ragionano sul fatto che vari spazi devono la loro fortuna al commercio illecito. Io conosco casi terrestri, immagino insomma, di terraferma, non marziani, terrestri, ma magari ci sono anche spazi portuali che non vengono, come dire, osteggiati per le loro sorti e che si reggono sul contrabbando. Beh, allora, tanto il caso di Livorno, eh, prima l'ho un po' accennato, no? è un caso a sé, eh, potremmo parlarne a lungo, Io, chiaramente non sono uno specialista su Livorno, ho, ho cari amici che ne sanno più di me, io ho letto da loro, ho imparato da loro, ma eh, Andrea Dobbati, Marcella Aglietti, Lucia Frattarelli ci insegnano no, appunto che eh, Livorno eh, eh, prospera grazie al contrabbando e, e in qualche maniera proprio fa di eh, questo lassismo un suo eh, punto di forza. Eh, ma eh, utilizzo, utilizzo la domanda di Fabrizio. Eh, per ehm, ehm, come dire, raccontare un'altra un un cosa eh, che eh, soddisfa in parte la sua curiosità e che permette di mettere a fuoco un'altra importante questione nel ehm, rapporto tra frode e autorità tra frode e eh, apparati di potere, perché noi siamo abituati in qualche maniera, in maniera un po' dicotomica, a distinguere eh, come dire, le autorità le istituzioni dalle dalla, dalla dimensione della frode. No? Come dire, eh, da una parte ci sono le istituzioni, i buoni, quelle che, che, che puniscono eh, in qualche maniera i, i, i contravventori, dall'altra parte c'è l'universo sociale, eh, no, deviato ma non è così non è così nel senso che lo stato gli stati le autorità statali eh, sfruttano il contrabbando cioè eh, legittimano a volte il contrabbando lo usano lo autorizzano eh, alle volte lo indirizzano ehm, sanno che esiste e, e, e lo utilizzano ehm, ehm, come dire in maniera strumentale vi faccio un esempio anche in questo caso come vedete io sono molto pratico no eh, eh, c'è eh, eh, un, un caso che ho studiato che, che permette di capire questa cosa in maniera perfetta un caso di contrabbando eh, di tabacco sapete che poi nel 700, ecco se vogliamo parlare di merci cosa che non abbiamo fatto fino adesso ma eh, la composizione merceologica del contrabbando il tabacco è un po la regina del, delle, delle merci del contrabbando nel Settecento. Eh. Ecco, contrabbando di tabacco pericato eh, a Genova che va a Civitavecchia. Tra l'altro interessantissimo caso perché poi questo, questo personaggio, eh, questo capitano Multedo, si chiama Capitano Multedo di, di, di Genova che fa questo contrabbando è un vero e proprio, come posso dire, abitué della frode. C'è cioè uno che lo fa regolarmente che va là e, e poi. Smercia il tabacco a Civitavecchia, è in accordo con gli schiavi delle galee della flotta pontificia per poi smerciare il tabacco in città. Attenzione, donne, ecclesiastici, schiavi, gli schiavi delle galee sono degli altri soggetti che poi aiutano questa filtrazione. Ebbene, ehm, ehm, ehm, dicevo, ehm, questo Multedo parte da Genova va con questo carico di, di, di tabacco di contrabbando e va a Civitavecchia e praticamente fa richiesta al, ehm, eh, al Banco di San Giorgio di estrarre dal Portofranco di Genova una quantità ingente di, contrabbando, ehm, scusate, di tabacco dicendo di portarla a Civitavecchia. Sapete cosa risponde il, il Banco di San Giorgio? Va bene purché la porti di contrabbando da un'altra parte, cioè visto che in, eh, in Liguria, come dappertutto, esistevano delle privative, perché Stefano Levati l'ha studiato molto bene questa cosa, no? eh, gli stati eh, iniziano a capire che il tabacco è, è una grande opportunità e allora prima la tassano e poi dicono Istituiamo delle vere e proprie private, no? quindi gli stati hanno delle privative, quindi tutto il tabacco che Viene venduto nel territorio di uno stato e gestito da una compagnia appaltatrice quindi quando Murtedo parte da genova col tabacco e chiede posso estrarlo dal, dal portofranco di genova al banco di san giorgio cosa interessa interessa che non lo porti di contrabbando nel, nel territorio del, de, dello stato di genova della repubblica di genova perché se l'avesse portato di contrabbando ci siete nel, nel territorio della Repubblica di Genova avrebbe fatto un danno a che cosa? Alla privativa della Repubblica di Genova. Ma se lo porta a Civitavecchia fa un danno alla privativa dello Stato Pontificio? Cioè, non non, non, non interessa al Banco di San Giorgio, ci siamo. Quindi il contrabbando è un qualcosa che si punisce dentro il territorio i confini dello, dello, dello, dello, dello, dello, dello, dello Stato perché danneggia l'erario dello Stato ma se danneggia l'erario di un altro Stato, può andare bene. Tenete conto che siamo in un'epoca in cui, eh, ho, ho i documenti, l'inquisitore di Stato della Repubblica di Venezia, quindi un organo statale, stiamo parlando, di un governo, stiamo parlando di un governo di uno Stato, scrive i propri consoli, quindi consoli veneziani, nella fattispecie, se non ricordo male, a Trieste e a, e a mh, Livorno, autorizzandoli a vendere merci di contrabbando. Quindi, come dire, se il contrabbando lo fai fuori, lo fai da altre parti, danneggia degli altri, va bene. Ottimo, e adesso anche un... sempre questa voce inquietante. Paola Vallone, che eh, ringrazia per le interessanti suggestioni, per Napoli, no, stavo... eh, la salutiamo, e grazie anche di essere qui, direttamente dal CNR. Stavo pensando che fra le varie fonti, anche... Eh, quella notarina importante per lo studio delle sì. frodi. Attraverso questa fonte è possibile studiare, ad esempio, i contratti di cambio marittimo, certo. una sorta di prestito navalante litteram, che spesso potevano celare anche altre tipologie di frodi, come quella di eh, interessi usurai. Verissimo, verissimo. Infatti, le fonti notarili, secondo me, eh, rappresentano un, un, un, una miniera eccezionale per lo studio della storia marittima. Eh, assolutamente. Eh, importantissime tra l'altro appunto eh, proprio in questa dimensione ma l'ho detto prima quindi non mi dilungo in questa dimensione eh, del, del, del, del, dell'illecito è eh, una delle, delle, delle, delle, delle forme di contratto che paola conosce più eh, diffuse che è quella del cambio marittimo di finanziamento appunto commerciale per cui in qualche maniera eh, eh, no eh, si, si, si, si dà una somma di denaro in cambio, poi di un interesse al ritorno dal, dal, dal, dal viaggio. Ci permette di sapere tantissime cose sulle rotte, le merci, la pericolosità delle rotte, perché poi l'interesse è calcolato ed è alto o basso a seconda della pericolosità della rotta. E, e inoltre, un'altra cosa: eh, nell'atto nel notarile, spesso c'è anche detto il tipo di bandiera che. Un'imbarcazione deve, deve inalberare. Il che ci porterebbe a sconfinare un altro illecito, che è quello delle bandiere ombra, cioè di inalberare bandiere che non sono autorizzate, e, e questo è un altro discorso. Eh... Ecco, Michele Bosco. Pone varie domande, magari cerchiamo di accorparle anche in un'unità. E poi ho visto che anche Aurora forse aveva ancora una domanda. Sì, sì, sì. Eh, abbiamo risposto, non sa, sono un po' le domande, quindi magari su queste Paolo ti chiedo risposte un po' più telegrafiche per non sottrarre troppo tempo agli altri. Quali erano le pene previste per i trasgressori, se variavano in base al tipo di illecito, in base alla quantità di merci o alla qualità eh, della o delle persone che commettevano la frode? e poi in caso di contenzioso amministrativo tra due o più capitani di navi che provenivano da regni o repubbliche differenti, a chi spettava decidere in giudizio, cioè chi aveva la giurisdizione nel caso di due capitani provenienti da due stati regionali differenti. Sì, allora, sono due cose diverse. Vabbè, Diciamo che per quanto riguarda le, le frodi, appunto, eh, le, stiamo parlando ovviamente... Eh, di, di, di, di pene pecuniarie parliamo naturalmente di pene pecuniarie poi differivano ovviamente da, eh, da, da, da, da stato a stato, da città a città eh, eh, tanto per darvi così un, un, un ordine di grandezza molto generico eh, in alcuni casi eh, la pena è il quadruplo della, della, della tassa che si sarebbe dovuta pagare. Cioè, eh, L'ammenda era un qualcosa che naturalmente puniva l'operatore che aveva eh, come dire, commesso l'illecito con una somma più elevata rispetto a quella che avrebbe dovuto pagare e poi che prevedeva molto spesso chiaramente il sequestro del, del, del, del carico, anche perché eh, molto spesso questi processi eh, venivano avviati eh, in seguito a delle delazioni in seguito delle, a delle denunce in seguito anche magari a delle, eh, come posso dire, a delle perlustrazioni fatte appunto da bargelli famigli, sbirri, i quali come sapete eh, basavano parte delle loro remunerazioni sul cosiddetto terzo di condanna per cui no, eh, no, lo sapete no, che per, non, non c'era ancora la professionalizzazione di questi corpi di polizia molto spesso questi corpi di polizia avevano come, come compenso una parte del delle ammende eh, che, venivano, che venivano assegnate. Quindi chiaramente c'è anche quel, quel, quel eh, quel, quell'aspetto lì da tenere in considerazione. E, eh, poi, naturalmente, una cosa ecco, che volevo dire molto importante che, però, dappertutto, un po' dappertutto, non esisteva una legislazione, come posso dire, chiara, univoca che si seguiva. Eh, eh, ma eh, esisteva un rivolo eh, di eh, normative differenti per cui eh, a, a diversi tipi di merci a diversi tipi di trasgressioni di dazi diversi corrispondevano eh, pene diverse e altra cosa molto importante non c'era una corrispondenza esatta tra illecito eh, eh, relativo a una merce o un dazio e corrispondente ammenda Precisa, come può esserci oggi legata chiaramente alla nostra legislazione ma l'ammenda finale la decisione del tribunale è sempre il frutto di una negoziazione per cui molto spesso eh, noi troviamo ad esempio nel Regno di Napoli io l'ho trovato eh, e, che appunto alla fine le, le pene erano, erano frutto di negoziazioni per cui eh, eh, il, il tribunale eh, stabiliva che la pena era un tot, il, il capitano eh, offriva un'altra cifra e poi si arrivava alla composizione. Quindi c'è sempre una dimensione compromissoria molto, molto importante. Eh, diverso il discorso per quanto riguarda le diatribe tra eh, mercanti, operatori di diversa nazionalità, chiamiamola così, nel senso che in quel caso Ovviamente noi parliamo di, eh, dire, di atribe eh, differenti che, che non hanno a che fare con gli illeciti, nel senso che eh, ricadevano anche sotto eh, giurisdizioni diverse e tribunali diversi. Quindi eh, sono casi ovviamente diversi che meriterebbero un discorso diverso. Roberto Zaug ci ha fatto un libro stranieri di antico regime su questo, ad esempio, no? sul fatto che la nazionalità chiaramente incide su, su come si è trattati di fronte ai tribunali, eh, tra l'altro proprio su Napoli del Settecento, è un libro molto interessante, eh, ma, ma è diverso. Mentre, torno a, al discorso delle pene, frodi, contrabbandi, stiamo parlando di tribunali che agiscono sempre in maniera rapida, alla, alla mercantile sommaria, per cui non sono quei processi in cui ci sono gli avvocati, eh, no? eh, sono processi molto rapidi, e, e, e spesso anche non appellabili per cui appunto eh, la, la sentenza perché è una composizione più che una sentenza eh, perché è finalizzata chiaramente a, come posso dire, a risolvere la cosa nel più breve tempo possibile grazie mille Paolo eh, Samuele Virga ricorda una riflessione del professor Lobasso non so se lo conosci sulla tua sulla tolleranza del contrabbando da parte delle autorità toscane per la crescita del Porto Franco di Livorno, l'esempio certo. toscano, cosa ha insegnato se lo ha fatto ad altre realtà che pur intransigenti sul contrabbando si sono aperte come Porti Franchi, come l'esempio Livornese? Sì, eh, eh, ad esempio lì ci sarebbe da raccontare la storia molto interessante su cui mi sto anche un po' concentrando ultimamente, della competizione altotirrenica che eh, eh, vede, eh, come posso dire, eh, contrapposte Livorno, Genova, Nizza e Marsiglia, le quali proprio giocano tutto eh, tra 6 e 700 su questa continua mutuazione di modelli, nel senso che osservano i vicini, nel tentativo di capire come poter ottenere il massimo possibile, no? eh, eh, cedendo di meno sui controlli, cosa voglio dire? Che Livorno ha fatto una scelta ben precisa. Livorno ha fatto una scelta ben precisa, nel senso che ha eh, un porto franco eh, ampio, eh, e, e soprattutto, eh, come posso dire, ha eh, deciso chiaramente di eh, limitare al, al massimo i controlli doganali eh, e eh, in qualche maniera questo eh, eh, l'ha portata ad avere un, come dire, un certo successo no? anche come sapete no? eh, di frequentazione di, manere, di marinerie nordiche eh, che fanno di Livorno un grande porto eh, nel corso del 600-700 del, 600, del 700. Genova, Nizza, Marsiglia Marsiglia è un caso a sé, perché Marsiglia è il porto di una potenza coloniale, che poi è un grande porto, che poi come dire, è raggiunto da, da tutta una serie di merci, che naturalmente gli altri porti eh, hanno soltanto di seconda mano, ma eh, gli altri porti chiaramente devono cercare di, di studiare delle strategie similari, eh, eh, cercando di, eh, come posso dire, trarre giovamento, Trarre insegnamento più che altro dalle le, strategie dei meccanismi messi in atto appunto da Livorno. Livorno è un po' il modello. Livorno è un po' il modello, devo dire. Livorno rappresenta un po' il modello anche dal punto di vista retorico, anche nella retorica, mm, c'è cioè un gruppo di ricerca. Eh, Sto pensando, ad esempio, a Antonio Trampus, a Giulia De Logu, che, che mi ha coinvolto ultimamente su questo piano eh, di studiare appunto i Porti Franchi anche in questa dimensione retorica, cioè di come viene costruita l'immagine del Porto Franco, no? E nella costruzione dell'immagine del Porto Franco Livorno è sempre l'esempio, l'esempio, no? il paradigma, il modello, no? E, e studiando Genova si vede ad esempio molto bene come come provi sempre a copiare Livorno, ma non ci arriva, non ci arriva, sto banalizzando, eh, ma non ci arriva, fondamentalmente perché Genova non cede alla, alla, alla, alla, come posso dire, alla sua necessità di eh, continuare a riscuotere in maniera costante, regolare e quanto più possibile ingente i dazi doganali. Perché? Perché a Genova i dazi doganali, il gettito dei dazi doganali, serve per pagare gli interessi del debito pubblico, e gli interessi del debito pubblico, come sapete, eh, sono gli interessi del patrizzato genovese e quindi, in qualche maniera, come dire, San Giorgio si si, eh, si basa sul debito pubblico e non si può permettere che eh, in qualche maniera non ci sia gettito, do, gettito fiscale, gettito doganale e che non ci siano i soldi per pagare interessi dei, dei, dei titoli di debito pubblico grazie Paolo io mi scuso ancora per i problemi di connessione sono passato allo smartphone e quindi sì, spero, sì, sì, spero, sì. Spero, spero che almeno questo funzioni con i miei costi di dati mobili e, mi, e non vedo neanche più la chat quindi mi sembra di ricordare una domanda di Antonio Donofrio che se vuole può anche aprire il microfono e farla senza aprire la videocamera Se no la, leg la leggo io, Paolo, se vuoi. Ciao, ciao Antonio. Buongiorno, eh, io ah, ci sono, ecco. buongiorno a tutti, ah, però allora. eh, mi, mi tengo alle regole degli altri, quindi ho No, no, vai, e... vai tranquillo, ormai hai il microfono. <ride> Ti diamo parola, Antonio, puoi farlo. Grazie mille. No, ehm, allora, io ho dovuto sintetizzare la domanda per questioni di carattere, ovviamente, anche banalizzarla, perché ho dovuto... Eh, però il discorso è un po' sintetizzato lì, nel senso che eh, adesso sto guardando... Sì, la stavo leggendo, sì, a leggere, ed, è sì, sì. ed è complicato per, perché veramente è una domanda un po' quasi banale da studente, quella che faccio. Ma in realtà um, è veramente difficile perché il commercio non è registrato, ho anche consultato, e qui adesso non, non ho potuto scriverlo, appunto, anche guardando che so, la base dati, Namico Corpus, eh, avendo studiato anche con la professoressa Marzagalli l'argomento sì, sì, sì. diciamo eh, si mastica, però eh, le navi sono pochissime, parlano principalmente di carbone, di cose di questo tipo che però venivano prese dai presidi di Toscana e non portate nei presidi, però mi ritrovo ad esempio nel, negli inventari casse di Madeira che non si sa lì come sono arrivate ovviamente perché non arrivavano mm. da Napoli e non c'era un commercio effettivo, e arrivano a Porto Ercole, che è l'unico posto dove effettivamente è più nascosto, meno controllato, dove potevano arrivare queste casse di Madeira. I miei sospetti sono tutti sui genovesi, però sono solo sospetti che ovviamente non posso approfondire, e per quanto riguarda le fonti processuali di cui si parlava prima, le uniche fonti processuali che io mi ritrovo effettive sono nel momento in cui Napoli deve per forza di cose non più tollerare questo contrabbando nella vicenda di Pasquale Paolo e della Corsica, ah perché beh, lì cioè. poi diventa un problema diplomatico e quindi a quel punto deve intervenire per forza, anche se con riluttanze, anche se ci mette dieci anni a intervenire. Però, eh, ecco, eh, mi ritrovo con questo problema perché ovviamente in un'ipotetica stesura di un libro, che è quello che sto facendo adesso, eh, serve essere organici, non posso fare un accenno e lasciarlo lì, ma o non lo metto, diciamo così, eh oppure... Però, Antonio, essere... Antonio non, ho, non, ho, non ho capito una cosa, dove, in quali tipi di documenti trovi traccia, ad esempio, di questo vino che arriva da, dagli arcipelaghi atlantici? Cioè, allora, dove... eh, i documenti sono da un lato i bilanci, e nei bilanci, bilanci non c'è questo vino, nei bilanci ovviamente non c'è. Okay. poi ci sono gli inventari gli inventari sono quelli del 34 principalmente 34, 35, 1734, 35 perché nel momento in cui subentrano i Borboni a Napoli ovviamente si fanno ah. una mappatura della situazione ah, dei loro capito. porti, una e quindi c'è cioè, discrepanza poi ho in capito. quelli che sono gli inventari ho capito questo è il discorso quindi la mia eh. domanda era abbastanza però come ricostruirlo quello è quello il punto quando in un'assenza completa di fonti di commercio perché non c'è sì, questo è molto interessante, sì, è, um, capire le motivazioni della, della discrepanza tra, tra i bilanci di qualche anno prima dove non ci sono e poi l'inventario che fanno nel momento in cui prendono possesso del, del, di, di Napoli e quindi anche de, dello stato dei presidi, è, è interessante, è veramente interessante. Sicuramente se ti posso dare una mano nel corroborare o meno la tua ipotesi, ti posso dire che è probabile che in qualche maniera... La redistribuzione avvenga tramite Genova, perché studiando i, i, i registri contabili dei provvisori del vino, il provvisore del vino era la magistratura che si occupava di approvvigionare di vino la, la città, l'ho tro ho, ho trovato, e, e anche in, per quegli anni. Quindi è possibile in qualche maniera che poi il eh, porto maggiore, che più vicino, eh, in qualche maniera. Eh, portasse no? e che poi, che poi in qualche maniera no, tu pensi possa essere stato commerciante di contrabbando eh, no? l'ipotesi che possa arrivare da Genova è ancora più plausibile perché no, eh, facciamo anche una battuta per alleggerire i, i genovesi erano solitamente considerati dei contrabbandieri abbastanza abituale no? eh, non so per fare un aggancio con la letteratura se vi ricordate il conte di Montecristo No, e, e, e, e sono, sono genovesi i contrabbandieri che poi no, eh, troviamo nel bellissimo romanzo di Alexander Dumas e, e, e poi ci sono pie, gli archivi sono pieni io do, dappertutto dove ho messo le mani eh, trovo appunto eh, autorità che si lamentano che i genovesi dis, che, so, che si trovano lì in distanza fanno, fanno i contrabbandi eh, quindi, così, no, una nota per alleggerire. Ho pensato ai genovesi okay. e poi lascio spazio le altre domande, giusto perché uh, sono gli unici che hanno dei vice Antonio, porzoli. non te lo mangiamo il microfono però, lasciamo spazio. No, no, no, spengo, spengo, spengo, non si fanno più preoccupate. Grazie a tutti, grazie. Okay. Prego, ciao Antonio. Ti, beh, già che Enrico ormai è, è su ma, mobile, ti leggo io la prossima domanda che se non sbaglio è di Rita Profeta. Rita Profeta, eh, sì. Ecco, che si, si chiede che essendo il 700 il secolo dell'epidemia di peste di Marsiglia prima e di Messina Reggio poi, e ti chiedeva se nelle tue ricerche hai trovato riferimenti ad attività di contrabbando intrattenute con queste aree durante le due emergenze sanitarie. E poi se Aurora vuole telegraficamente lasciare la sua ultima domanda poi penso che siamo, abbiamo raggiunto il nostro orario vai Paola se, se hai evidenze o... allora, allora eh, ci, stavo, ci stavo pensando un attimo eh, eh, allora, per, per, per, per Messina e Reggio 43 quindi non, non mi ricordo mh, nel dettaglio elementi che mi, mi sovvengono adesso per quanto, riguarda invece Marsiglia, per quanto riguarda invece Marsiglia mi vengono in mente due cose una legata al 1720 ma una anche legata a un precedente episodio di eh, pestilenza eh, del 1649 meno noto ovviamente nel 1720 quando ebbe ricadute demografiche come sappiamo molto eh, significative, ma nel 1649 di nuovo la Provenza fu ehm, ehm, interessata da eh, un'epidemia eh, e anche Marsiglia e mi ricordo lì eh, da, da, da, dalla mia prospettiva genovese Ligure mi ricordo sia nel 49 quindi metà del 600 sia nel 1720 tutta una serie di eh, eh, bandi naturalmente per impedire l'arrivo di eh, merci eh, da, da, da, da Marsiglia eh, in particolare eh, faccio questo piccolo approfondimento eh, legati al, al Ponente Ligure perché il Ponente Ligure era particolarmente diciamo debitore eh, della, della provincia di Marsiglia per quanto riguarda il grano Marsiglia diventa, la vita probabilmente lo sa un grande porto di redistribuzione dei cereali, del Settecento soprattutto ma lo era già nella provincia portava molto grano in Liguria già nel 600 e, e quindi il problema è che le autorità avevano paura che essendo il grano ovviamente fondamentale per, per, per la trasformazione in farina e per il pane, avevano paura che questi commerci andassero avanti lo stesso e quindi mi ricordo un'attenzione spasmodica proprio per questa cosa qua e controlli molto stringenti proprio perché queste eh, questo flusso praticamente giornaliero, quotidiano di imbarcazioni che portavano grano, eh, si interrompesse. Eh, perché proprio c'è un, un... Da questo punto di vista non c'entra niente, ma la Liguria è abbastanza eh, divisa da Genova come spartiacque. Ponente guarda per l'approvvigionamento cerealicola alla Provenza. Il Levante, cioè da Genova verso la Spezia, la riviera di Levante. Guarda che è un approvvigionamento cerealicolo alla Maremma e poi alla costa laziale, ai caricatori della costa laziale, poi al Mezzogiorno. Quindi. Benissimo, l'ultima allora, domanda di Aurora che è una domandina proprio, giusto per chiudere. Eh, per quanto riguarda l'area mediterranea, davanti a un fenomeno così esteso, quale periodizzazione si può proporre secondo te? <ride> Bella domanda. Eh, io sostengo, cioè sostengo, non sostengo niente, eh, rilevo questo, eh, che naturalmente il contrabbando eh, è sempre esistito, è sempre esistito nel momento in cui si è creata una norma, cioè nel momento in cui eh, eh, come dire, le, le, le città, gli stati hanno creato delle, delle, delle, delle, delle norme. E delle, e costruito delle dogane hanno creato una regolamentazione per la quale bisogna obbedire a determinate norme quindi in realtà secondo me eh, eh, il termine a quo il, il termine iniziale di questo processo, di questo fenomeno eh, è un termine eh, che, va, che, va, che ha le sue radici addirittura credo nel medioevo nel senso che eh, bisognerebbe probabilmente considerare anche l'epoca tardo medievale e, e, e anche la primissima età moderna eh, il problema è che è meno tracciato dal punto di vista delle fonti questo, questo fenomeno eh, e sicuramente, ecco, sicuramente ecco, come dire se il termine AQO ci porta indietro e, e, nella consapevolezza che il fenomeno è sempre esistito non, non siamo così sicuri delle sue dimensioni per, per il 300, 400, 500 perché abbiamo meno fonti, ma sappiamo che è sempre esistito, per quanto riguarda invece il periodo successivo sappiamo probabilmente che poi il pieno 800 potrebbe essere considerato in qualche maniera un terminate quem, nello studiare un in una certa maniera il fenomeno diciamo dell'illecito come lo studiamo noi modernisti, perché cambia radicalmente eh, diciamo, il, il, il, proprio le infrastrutture marittime, no? eh, gli spazi del commercio, e nascono le grandi hub portuali, eh, cambia il modo di, di, di navigare, eh, si introduce la navigazione a vapore, quindi si introduce un nuovo modo di navigare e, un nuovo, e, un, e, e delle nuove... Configurazioni anche dei traffici commerciali, con una maggiore concentrazione ovviamente eh, del, delle spedizioni eh, e dei traffici nei grandi porti, eh, e quindi poi una perdita di contatto con la vita marittima da parte di quelle società costiere che in ansia regime avevano vissuto delle attività legate al mare e che, che perdono quel contatto, no? Quindi secondo me ecco il pieno 800. La, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, con questa profonda, radicale trasformazione del mondo marittimo, può essere rappresentata dal nostro punto di vista un, un termine ad quem della storia, diciamo, del, del mediterraneo, come l'abbiamo studiato noi, perché cambiano completamente le, le, le, posso dire, le condizioni. Ottimo, ci sono state poi varie sottolineature sulla figura del. Contrabbandiere eroe, tra cui anche una fiction recente della Rai che io non ho visto, ma Aurora ci, non so se ci raccomanda, ci segnala. Eh, ah, grazie. Eh, ecco, e poi ti ricordo Paolo che hai detto pubblicamente che il contrabbando è l'illecito e l'anima del commercio. Questo... Esattamente. Rimarrà eh, tutto registrato. È registrato. Cui, ma, te ne assumi le responsabilità. Visto che ho dichiarato, che ho dichiarato la mia eh, passione per la Francia e la mia amicizia con Silvia Marzagalli, cito allora ancora una volta Silvia, la quale, quindi, come dire ribalto la responsabilità a lei, no? Sì, sì, la quale dice in un suo articolo che la fraude se in modalità particolari dell'échange, quindi praticamente non ha detto quello che ho detto io che è un po' forte, che è l'anima del commercio, ma ha detto che è una modalità particolare del commercio, quindi, di fatto è, è soltanto l'altra faccia della medaglia. Ecco. Grazie, grazie Paolo, grazie di cuore.